Un frigo triste Cintura Ciao mamma sto partendo adesso Ciao ciao dopo sono mancata un pochino come avete visto ieri sono arrivata a Padova e adesso siamo in aeroporto è appena parcheggiato la macchina e stiamo andando al gate se notate questa è la mia mise da viaggio Viaggio sempre con questo Però lo lavo, credetemi E niente, quindi adesso partiamo E andiamo a Bari, Brindisi, legge Sto andando a prendere l'acqua Uh, là. No vabbè Qui tutta la vita, guarda che braccio Super pump okay. Lunga vita alle luci dell'ascensore C'è casino E io casualmente Manto una banana I miei Avuto il posto davanti, io sono dietro da sola, spiegata, Però ne approfitto almeno per stuiecchiare un po' perché mi fatto troppo casino e non mi riesco a concentrare. È la scalinata meno ripida che abbia mai visto. Solitamente tipo diranno Grazie, ciao, ciao. ciao. Posso? Certo. Grazie, ciao. Eh, che gioia. Prego Ferdinando, venga, venga. Venga, fate il culo. A boia. Adesso prendiamo la macchina Arriviamo al Tullo o dove dobbiamo arrivare E noi ci vediamo domani Mentre mi preparo Per il matrimonio Intanto mi sono già lavati i capelli stamattina e ho provato con la spazzola a farmeli lisci Devo dire che la piega non mi è venuta Molto male, lo ammetto Però domani poi li sistemo Comunque vorrei farmi li lisci E ho provato anche uno mini piastra, Non so, me l'ha prestato un'amica e mia mamma Sì, solo che il problema è che ieri ho fatto gambe e adesso è una tragedia. Aia, aia, gambe, dolore. Lania, sono una fit girl. Che bello! Eh, beh, sì, certo, mamma, che sarà qui! Bellissima. Mm, tutto questo che aspetta di essere riempito di cibo. Prime. mi aspetto che poi le passi sotto con la forchetta tu devi vedere quando la porto quando la porto a, a non le a mangi quando le hai mai mangiate a fezzano la marola si fa dei piatti favolosi aspettando Perché qui i posti sono tutti liberi non sono assegnati ok perfetto wow. no vabbè <ride> Dove trovo il piatto e la prendi oh, che gioia questa è ricotta alla rucola ricotta le noci stracciatella e mozzarella Che eh, l'ho fatto mettere più abbondante metto qua non sa di molto le ricotte non sono di molto la stracciatella la stracciatella è stupenda ma anche il fatto la curata non lo senti la, no, la stracciatella Il secondo tavolo a sinistra, grazie. Questo? No. No. lo so mi chiede. glutinoso no oh, io l'hanno fatto Sono papà, quello <ride> cattivo. No! Com'è? Quello che in televisione ha fatto la figura del Cerbero. E <ride> ah, Perché dice che ho parlato male di lui in TV. Sto andando alla macchina a prendermi i sandali perché mi cambio le scarpe. Non voglio distruggermi la caviglia, non ce la faccio più, mi stanno facendo malissimo quindi adesso mi cambio le scarpe. Comunque, per la pranzo è finito, siamo arrivati prima del dolce, prima della frutta, insomma, sono le sei e <ride> um, sono felice, sono felice perché tutto quello che mi ha andato senza glutine era davvero delizioso. Ci tengo a rispondere a una domanda o alle tantissime domande che mi avete fatto proprio adesso perché comunque ho visto. Um, per come mi comporto al matrimonio. Diciamo che me la godo. Mi, mi è stato detto cosa potevo mangiare senza glutine e io ho fatto man di tutto quello che potevo mangiare. Soprattutto gli antipasti perché... C'erano cose che a Piacenza, o comunque in generale, non mi posso permettere. Cioè il pesce così fresco, o comunque i formaggi, le burrate, cose del genere, lì a Piacenza non le mangio mai. Quindi il mio approccio è stato più un mangio quello che davvero non ho mai la possibilità di mangiare, piuttosto che magari buttarmi sugli affettati o buttarmi su, non so, del riso saltato che c'era persino. Quindi ho preferito... Stavo per morire. Quindi appunto ho preferito più soddisfarmi e mangiare quello che davvero volevo e quello che non mangio mai e uh, quanto ho mangiato se ho considerato contato di qua e di là ma ragazzi non ho contato niente sapete già che non conto e non ci penso ma soprattutto perché il matrimonio di mio cugino verrà una volta nella vita spero quindi io poi non ho queste occasioni molto spesso Anzi, penso che quest'anno sarà il mio unico matrimonio, il mio unico evento Quindi me lo sono voluta assolutamente godere A volte sinceramente mi pare assurdo che mi ponete queste domande Cioè del tipo come ti comporti quando c'hai questi eventi Cioè a meno che voi non abbiate una famiglia enorme che ce ne abbiate una volta alla settimana Boh, cioè godetevela Il mio unico consiglio, se si può dire è mangiate quello che davvero non trovate mai tipo qui in Puglia pesce e latticini sono la cosa super pro quindi ci ho dentro di pesce e latticini basta domani non, neanche ritorno a mia routine perché sono qui e probabilmente la mia routine ci ritornerà martedì comunque ho visto che avete apprezzato il mio outfit e I, i miei tacchi allora so già che me l'avete già chiesto su Instagram ovunque allora il mio outfit è il vestito di Max Mara. I tacchi sono di LDA Woman Collection, ma li ho presi tipo tantissimi anni fa da Coin. E sì, io non sono una che amo di tacchi, ne ho giusto 3-4, però devo dire che li ho scelti bene, tutte le volte che li ho presi e durano negli anni, nel tempo. Ah. 12 seconds later finito, sono le 7.45 siamo sopravvissuti basta mi sento più stanca di quando faccio i miei allenamenti mi sono cambiata perché adesso dobbiamo incontrare l'amico di mio papà e io tipo un food baby non ci stavo più in quel vestito tutto cioè, lo sto esplodendo sembro incinta sì. ah io sto scendendo in ciabatta mi ha fatto colazione come se non si avesse già mangiato tanto sì. la piglia ti do ah, tu, tu, no, pia pia. tu prima ho mangiato ciao figlia posso avere anche la ricottina ecco qua non è stata tu no? Ecco, prendi la metà? Eh? Non ecco, faccio a metà no no no no no Sì, sì, no no no no particolare Queste fragole sono di fragola Ah, così è una fragola Quelle che compro la lunga Mangia plastica, mangio io stesso Come rendere una colazione triste Una colazione gioiosa Con papà, messo. Nessun sopravvissuto Papà sei più protagonista di me l'egocentrismo alle stelle Che e <ride> papà io io io io io voglio essere io nel video <ride> io voglio questi cosini li vuoi? sì certo questi sono perfetti sono 5 grammi ah, sì. questo tipo li mangio prelenamento così Sto... Botte di zuccheri via Che linea come le palle di fuoco dopo la maglietta di... Spocco Bene adesso io devo mettermi qui uh, muoio e cercare di studiare mm, Yeah È uno spettacolo comunque Bello, ah, è... certo. Perché se uno voleva diverso, eravate sempre lì a brontolare. Dai, per favore, è eh, così. Per... Nessun sopravvissuto. Voglio, <ride> Voglio olio oliva? Sì, c'è già mamma. È tutto oliato non lo vedi? mangiare ci stiamo dirigendo a casa di miei zii a prendere il caffè quindi passerò tutto il pomeriggio in famiglia e... <ride> e quindi vi saluto e perché ci vediamo domani siamo arrivati in aeroporto e abbiamo già fatto il check in mentre i miei non so, qualcosa, la bottega dei sapori io vi aggiorno dicendovi che è uscito il voto dell'esame che ho preparato a Rimini quello di statistica ho preso 30, sono felicissima che mi fa media con l'altra metà del modulo dove ho preso 30 lode, quindi mi fa una media di 30 lode, quindi sono felicissima sono contenta perché è stato davvero preparato tra una giornata Rimini Wellness e l'altra, in macchina, ripetendo parlando la materia poi ovviamente mi sono rinchiusa un giorno e mezzo prima dell'esame, io e i libri ho fatto davvero un tour de force e mi sono, ci ho davvero dato dentro per recuperare, però sono contenta del risultato ovviamente ottenuto. Adesso prendiamo l'aereo e arrivo a Treviso, mi preparo il riso, zucchine e salmone perché ho un esame domani macro e lo devo passare assolutamente e lo mangerò in treno quindi non sarà il mio solito risotto non so bene cosa riuscirò a fare però devo mangiarlo per forza quello è obbligo perché sennò no l'esame non si passa ragazzi prima di questo esame di statistica siccome avevo davvero bisogno di passarlo bene avevo davvero bisogno del di potere dire a Salomone ho mangiato il salmone sia la sera che il giorno dopo a pranzo perché ne avevo davvero bisogno e è servito oh quanto mi sei mancata colazione mia è arrivato il momento in cui vado a fare il mio esame quindi io vi saluto vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto, io scappo e speriamo bene. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!